Salve a tutti, io vengo da Empoli, una piccola città nel centro della Toscana e voi forse non lo sapete ma è il posto dove è stato pensato e applicato per la prima volta la teoria della gestione mista pubblico privato dei servizi pubblici a cominciare dall'acqua ebbene sì è colpa nostra io sono doppiamente colpevole perché ho anche convintamente votato all'epoca da consigliere comunale a favore di quelle delibere perché mi avevano convinto? Pensavo veramente che con questa gestione mista si unisse il meglio del privato e il meglio del pubblico. L'esperienza purtroppo dimostra che di solito succede l'inverso, non è proprio così nera come qualche volta si, si rappresenta, però normalmente mettere insieme pubblico e privato significa sommare il peggio di questo o dell'altro. Mi sono impegnato con forza nel referendum, tra l'altro veniva detto anche ieri sera il fatto che noi abbiamo lasciato perdere quel meraviglioso risultato, una delle grandissime responsabilità storiche che saranno addebitate al PD. Però il succo il mio intervento, se no poi supero i tempi, è questo. Noi però va bene il referendum, va bene fare marcia indietro sulla privatizzazione, ma noi non possiamo fermarci a dire vogliamo l'acqua pubblica, perché l'acqua pubblica di per sé non cambia poco, perché il monopolio pubblico di per sé è diverso dal monopolio privato ma non è che sia buono, anzi noi abbiamo purtroppo l'esperienza di eh, monopoli pubblici che, si, che certamente non sono da debitare ad esempio, per cui la riflessione nostra da democratici deve andare oltre la semplice richiesta della ripubblicizzazione dell'acqua perché il sistema idrico sia un sistema che sia economicamente ma anche socialmente ed eticamente funzionante non basta che sia proprietà pubblica, deve avere anche una capacità di intervento e di funzionamento con attenzione sociale ai bisogni del singolo utente, ai bisogni delle categorie, ai bisogni delle imprese, ai bisogni delle collettività, senza cadere nell'errore nell del, del localismo. Il piccolo comune di montagna che non ha problemi a gestire l'acqua perché fa un buco in mo, monte e gli esce fuori. Un fiume d'acqua buonissima si potrebbe imbottigliare, non è il problema dell'acqua, il problema dell'acqua è la depurazione, il problema dell'acqua è portare l'acqua dappertutto, supportare le fogne dappertutto, occorre un sistema industriale, investimenti forti, capacità di gestione di livello che vanno ben al di là delle piccole comunità locali, ma nello stesso tempo dobbiamo evitare un sistema pubblico che travolge il piccolo, che travolge le piccole comunità locali, che travolge gli interessi del singolo utenti anche da un punto di vista imprenditoriale e, o, o, e, o economico. E questa è la riflessione che il movimento dell'acqua pubblica non fa, perché il movimento dell'acqua pubblica si limita a dire deve ritornare pubblico, come se invece di esserci un azionista privato c'è un, un presidente nominato dall'Assemblea dei Comuni o dal Comune risolvesse per incanto ogni problema. Questo a mio avviso è il compito che abbiamo noi e non è un compito da poco.